Questa iniziativa nasce appunto in occasione della settimana volta alla sensibilizzazione per il contrasto alla violenza sulle donne e nasce da un'idea che abbiamo avuto in, tra componenti della Commissione Pari Opportunità dove dopo due anni di pandemia abbiamo voluto dare un momento di respiro, un momento di respiro volto contemporaneamente alla sensibilizzazione e anche a un momento di riflessione attraverso la cultura e quindi attraverso questo spettacolo teatrale aperto al pubblico, quindi gratuito, realizzato grazie al maestro Davide Cavuti con delle attrici di primo piano. E un, un, verrà appunto, verranno letti dei brani eh, che eh, tratteranno di queste tematiche e contemporaneamente stiamo organizzando anche una raccolta fondi, per, eh, fondi da devolvere poi ai centri antiviolenza per l'acquisto di braccialetti elettronici per prevenire appunto, eventuali eh, femminicidi o comunque tentativi di femminicidi e noi ci auguriamo che eh, il 21, alle ore 21 a Flaiano, appunto avremo un grosso pubblico e che successivamente la raccolta fondi avrà un grande successo. E abbiamo deciso quest'anno di lavorare su eh, un'organizzazione interna come questa del teatro, dello spettacolo teatrale del 21 di novembre, come commissione lo dicevo prima in conferenza, ogni anno andiamo eh, a diversi eventi, eh, quest'anno abbiamo deciso di organizzarlo all'interno proprio perché eh, il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ma il ruolo della nostra commissione è quello di lavorare a fianco delle istituzioni, di divulgare la cultura di genere, di lavorare sulle non discriminazioni e di prevenire eh, con tutti gli strumenti che possono essere utili anche ai centri antiviolenza. Infatti abbiamo abbinato anche una raccolta fondi che pensiamo di far terminare il 31 di dicembre proprio per eh, fornire gratuitamente braccialetti elettronici ai vari centri antiviolenza autorizzati e accreditati nella nostra regione. L'ultimo velo è un resi dal teatral musicale che vede la partecipazione di tre grandi attrici quali Paola Gasman, Deborah Caprioglio, Silvia Siravo ed un ensemble musicale. E racconteremo alcune storie di donne, il loro vissuto. Eh, le loro difficoltà, ehm, le donne attuali ma anche le donne del passato, quindi ci sarà questa, questa combinazione nel corso dello spettacolo, che sarà suddiviso in vari quadri. Eh, ringrazio tutti della disponibilità che hanno messo per realizzare questo, questo spettacolo. Prima di noi, poi ci sarà anche una prolusione della professoressa Franca Minnucci e un, una lettura dell'attrice Tiziana Di Tonno.